Salve a tutti e benvenuti in questo primo episodio dei condotti EPS per quanto riguarda la rubrica delle classifiche. Devo ammettere che ho preso ispirazione per questa nuova rubrica guardando WatchMojo e ho pensato perché non fare delle classifiche su Star Trek. Allora, prima di cominciare, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di visitare il sito internet del canale www.boardlineitalia.com Molto bene, la prima classifica di oggi riguarda le 5 volte in cui Harry Kim perde una ragazza. Allora, al quinto posto abbiamo Libby. Libby è la ragazza di Harry Kim che aveva quando ancora si trovava nel quadrante alfa. Noi tutti sappiamo che l'equipaggio della Voyager si ritrovò bloccato nel quadrante delta e... Tutti i membri dell'equipaggio, sia della Flotta Stellare che dei Maki, hanno dovuto abbandonare tutti i loro cari che erano rimasti a casa, tra cui c'è Harry Kim che ha dovuto lasciare la sua ragazza, Libby. Tuttavia, Harry Kim... Mentre si trovava a girovagare quadrante detta tra i Kason e altre razze molto arrabbiate, ha avuto l'occasione di riabbracciarla nell'episodio 5 della seconda stagione di Voyager, non sequitur. In questo episodio, la meta di Harry Kim aveva attraversato un flusso temporale di qualche tipo e si era ritrovato in una realtà alternativa, realtà in cui Harry Kim non era stato assegnato alla Voyager ed era quindi nella Terra, con la sua amata Libby tuttavia ha combinato una marea di macelli assieme a Tom Peris che in quella realtà era solamente un fallito alcolista quindi cosa ha fatto Eric Kim? ha ricreato l'incidente che l'aveva portato in quella realtà per tornare alla sua e quindi nel quadrato delta, rubando una navetta alla flotta stellare però alla fine lui è riuscito a tornare alla sua realtà e quindi ha riperso Libby per la seconda volta a allora, quarto posto abbiamo la gemella sbagliata. A un certo punto Harry Kim si invaghisce di una delle due gemelle dell'Annie, la fattispecie nell'episodio della quinta stagione 30 giorni, episodio in cui si vede Tom Pels degradato e arrestato, di cui parleremo un'altra volta. Harry Kim vorrebbe trascorrere del tempo con Meghan, ma lei purtroppo non se lo fila. Tom gli confida che invece l'altra gemella, Jenny, è attratta da lui e infatti Tom lo incita a provarci. Tanto sono gemelle non cambia nulla. Ma invece no, Harry Kim sostiene che in realtà, anche se sono gemelle, sono persone diverse. E quindi lui vuole stare con Megan. Eri, maledizione! Cioè, Jenny a cui piacevi, te l'avrebbe servita in un piatto d'argento e tu no, ti sei fissata con sua sorella gemella. Peccato Harry, c'aveva un'opportunità che hai sprecato, anche questa volta. E adesso la gemella ha sbagliato. E al terzo posto abbiamo l'ologramma. Dopo quasi tre anni del Quadrante Delta, nell'episodio 14 della terza stagione, in inglese si chiama questo episodio Alter Ego, Harry Kim si infagisce di Mareina, una bella tipa hawaiana. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che, di fatto, Mareina si tratta di... Un ologramma, lo so che state pensando che non è la prima volta che qualcuno dei nostri eroi cerca di cuccare con un ologramma tuttavia le cose infatti peggiorano quando Harry si convince che il nostro gelido Tuvok ci stia provando con Marena. lui li ha scoperti a parlare e a giocare a caldo Povero Harry, anche questa volta ci è andata male, non solo Sono sorpassato anche da una persona che prova i piaceri della vita solamente una volta ogni sette anni e adesso entriamo nella zona calda al secondo posto abbiamo una Borg da quando 7 di 9 si è aggiunta l'occupaggio della Voice dalla quarta stagione in poi tutti avrebbero voluto entrare nelle grazie di 7 di 9 ovviamente interpretata da una bellissima Jerry Ryan e infatti tra i tanti pretendenti c'è il nostro romanticone Harry Kim Are you in love with me, Anson? Well... Ma la loro relazione, se così possiamo parlare, neanche decolla. L'amore tra di loro non sboccia mai. Ma solamente nei sogni più reconditi di Eric Kim può succedere una cosa del genere. Resistance is futile. Comunque, Eric Kim inizia a sviluppare dei sentimenti, con Sette di Nove, da quando loro due sono stati assegnati alla progettazione e costruzione del laboratorio astrometrico, e quando Eric Kim trascorre più tempo con lei. 7 di 9 se ne accorge ma poiché le capacità relazionali di 7 di 9 sono paragonabili a quelle di un ameba tarcaliano 7 di 9 gli dice semplicemente comunque, di explore humanity. Take off your e questo atteggiamento è troppo veloce per Eric Kim che comunque ricordiamoci che è un ufficiale della flotta stellare abituato ad andare a velocità curvatura ma lui non vuole far ciò e alla fine si tira indietro anche perché per 7 di 9 non c'era un sentimento, c'era solamente della curiosità nel provare questo genere di cose, ma comunque la cosa più importante è che 7 di 9 alla fine era il frutto proibito di tutto l'equipaggio maschile. Perché proibito? Perché era il frutto destinato al primo ufficiale Ciacote. Bravo Ciacote, almeno tu. E al primo posto andiamo con Tal! Perché al primo posto? Perché Tal è la prima ragazza, dopo che Harry Kim era stato catapultato nel quadrante delta, che noi abbiamo conoscenza del fatto che loro due abbiano ficcato. E infatti nell'episodio 17 della quinta stagione, la malattia, Harry si trova a fare delle belle cose con Tal. Sì, sì, proprio quelle cose. Fin qua non ci sarebbe nulla di strano. Tuttavia, Tal fa parte dell'equipaggio di una nave generazionale della razza dei Varo. Una specie molto xenofoba che vogliono evitare il più possibile contatti con l'esterno. La Voyager si offre nel riparare il loro motore di curvatura. Poiché loro sono xenofobi, c'erano delle regole severe, ma molto semplici: nessun contatto con i membri dell'equipaggio Varo al di fuori delle questioni lavorative. Erikim ovviamente viola questo ordine del capitano. Ovviamente tutti noi abbiamo pensato, eh, ma che sarà mai per una trombatina? E il problema è che Ivano creano dei legami molto stretti con coloro che hanno una relazione intima. Infatti, per via di questo legame, la pelle di Eric Kim inizia a brillare come una quasar. Ovviamente, di questo fenomeno di illuminescenza di pelle, se ne accorge 7 di 9, che convince Erikim a recarsi in infermeria. E quindi deve buttare il sacco al dottore e il nostro medico lografico di emergenza si arrabbia col nostro guardia marina per aver intrattenuto una relazione sessuale con una specie aliena senza autorizzazione medica infatti l'ME deve fare rapporto al capitano ti guardate la faccia di Genue che mostra tutto il suo disappunto nell'aver scoperto che il suo pupillo ha violato una qualche decina di protocolli della flotta stellare ma lui si ribella perché è innamorato in realtà il suo forte sentimento per la bellissima Tal, che tra l'altro sì, è bellissima, è dovuto a questa unione che i Varus sviluppano con le persone con cui hanno una relazione. Viene puntata quando la Voyager riprende il suo viaggio interminabile verso il quadrante alfa, Harry si vede affranto. Il dottore vuole proporre una cura per far sì che questi sentimenti per Tal svaniscano con qualche tipo di iniezione, ma no! Lui si rifiuta e preferisce soffrire come un cane restando sveglio tra un servizio e l'altro. Povero Harry, anche questa volta perde la ragazza. Se vi è piaciuto questo video, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, commentate, mettete un like e di visitare anche il sito internet www.bordelineitalia.com e ci vediamo con la prossima classifica, ne ho tante messe da parte, e quindi alla prossima, ciao!